il mio eh, approccio al dialetto io mi sono avvicinato al dialetto eh, in età adulta cioè il mio interesse meglio, per il dialetto eh, risale all'età età adulta avevo allora, già forse tra i 30 e i 40 anni in casa mia il dialetto si è sempre parlato i miei genitori ehm, e i miei nonni non si sono mai eh, vergognati di parlare di dialetto l'hanno sempre usato, anche con me, fermo restando naturalmente, che era necessario imparare l'italiano, usare l'italiano corretto eh, a scuola, nel lavoro e quant'altro. E a un certo punto mi è venuta anche voglia, eh, come dire, di cimentarmi nella scrittura in dialetto. Prima in maniera piuttosto timida, poi naturalmente eh, ho acquistato, credo, insomma, una certa sicurezza, però a mano a mano che eh, questa esperienza procedeva eh, era anche chiaro che il dialetto a mano a mano spariva, moriva. Io ricordo che quando all'età di 17, 18, no, 20 anni, no, si usciva insieme, sabato sera, eccetera, gli, gli unici che fossero in grado di seguire una commedia in di dialetto eravamo io, e un altro amico con il quale ancora, peraltro, ci vediamo genitori di Pazzano, me lo ricordo benissimo. E, e quindi, quando se, si è presentata l'occasione, io ne ho, come dire, approfittato e siamo entrati, insomma, entrati in contatto casualmente. E con l'Unione Reno galliera che è eh, sensibile alla causa del dialetto e attraverso i finanziamenti della legge regionale siamo riusciti ad introdurre l'insegnamento del dialetto in di via sperimentale, con un gradino limitato, nelle scuole eh, dell'infanzia e nelle scuole elementari di quel comune attraverso maestre che si sono eh, offerte. Sono proprio volontari, ma sono affiancate, come si dice, da dei parlanti nativi. Quindi sono degli anziani che sono andati in classe e hanno interagito con i bambini in dialetto. Eh, eh, devo dire quindi, che la nostra prospettiva è stata una prospettiva inclusiva, perché oggi il dialetto viene visto o è stato visto come metodo di divisione, di segregazione e quant'altro. No. Cioè, tutti partecipano, eh, e, eh, insomma, bambini italiani, non necessariamente italiani, e naturalmente i figli cioè, immigrati, ce cioè, ne sono di quelli che parlano, per sicuro, un dialetto eccezionale. Cioè un cedro iraniano che ha di ogni essere spettacolo. E, e i genitori sono contenti, le famiglie sono contenti. Dice uno, noi siamo venuti in Italia così ci sentiamo in Italia, intanto noi staremo sempre qui, quindi parliamo, come dire, l'italiano, bene, basta. Eh. E, e basta, quindi noi continueremo su questa strada, una strada naturalmente che ha delle difficoltà di insegnare e salvare le lingue locali è un'impresa estremamente eh, oggi si parlano nel mondo circa 6.000 lingue nel giro di centinaia centinaio anni e ne sopravviveranno forse poche centinaia. Quindi eh, c'è, c'è, naturalmente. Io ho esperienza diretta delle diserte indiane del di Nord America e ti assicuro che, che eh, queste lingue sono bellissime, tra l'altro, da tutti i punti di vista. Proprio si stanno scegliendo come nera al sole ed è difficilissimo proprio passare alle giovani generazioni. Io l'ho anche chiesto, non c'è due ma dico scusate, eh? ero nella riserva degli anni in Aro con quelli di Tex però dimenticate il Tex naturalmente, dimenticate il Carson, quello che gli ha frecanti, nel 1862, credo, stanato dell'Arcanya de Shein, uno dei posti più vari che non mai visto, ma insomma a un certo punto mi sta detto scusate, voi siete una sovereign nation. Perché adottate Eh, dice no. Non è così facile. Anche il governo tribale non è convinto. Quindi insomma, eh, è un'esperienza dolorosa, ma è anche una cosa che io sento come una sorta di dovere, no? un po', eh, perché io mi ricordo tante persone che parlavano in dialetto, ma perché questa, questa, questa lingua, questo mondo, questo modo della mia deve andare per tutto poi così disprezzabile a me sembra sinceramente di no è vero che è una lingua orale raramente è stata usata come lingua di cultura però anche le lingue di cultura sono state anche persone di diventarlo lingue normalmente parlate per le esigenze di tutti i giorni le lingue di cultura sono anche decadute da quella condizione bisogna stare attenti potrebbe capitare anche, che so, all'italiano al futuro, chi lo sa maia per esempio lingua di cultura oggi è una lingua solo di contadini che ha l'intro di l'unca quindi insomma è una cosa che ci impegna, io credo che in questo senso sia molto importante anche scrivere in dialetto, scrivere come dire, al massimo delle proprie possibilità Poi uno scrive robe belle o crede che siano belle o comunque sono brutte, pensano che pazienti eh, possono piacere o non piacere va bene eh, o oh, è così allora io adesso a conclusione di questo discorso che ho tirato che trovo per le lunghe vi eh, leggo alcune cose brevi, perché appunto un grande libro spesso ha un grande mare come diceva i poeti di 2000 passa da e questo è un distico, sono proprio due eh, versi che eh, ho scritto dopo aver visitato già molti anni fa per la prima volta un campo di concentramento, che è quello di Noingamme. Noingamme è un campo di concentramento vicino a Hamburgo, non resta tanto, l'area è stata come dire, usata, è diventata in parte dopo la guerra, eccetera, eccetera. Però, insomma, la, quella prima volta l'ha fatto molto, molto aspetto io adesso prima ve la leggo in italiano e io scrivo nel Bolognese della Passa noi veniamo da là la nostra famiglia viene da là e non nel dialetto urbano ci sono poche differenze ma insomma eh, qualche cosa si manterrà e dice così, come le foglie sono stati quegli uomini bruciati dal fuoco e dispersi dal vento un bagno al foglio e in spectacolo, brusè dal fuoco e spaghiuè dal bagno. E poi, quando si dice anche loro, anche loro, insomma, in Germania certi salutinari si tornano a vedere e eh, credo che sia utile, insomma, raccontarla. Questa altra invece è Briere. Che è un argomento più ampiamente esistenziale se vogliamo dire così. Ora eterna del tempo, anima dei giorni e degli uomini che si sono spenti al tuo passare. Ricordare i propri mali, bere e piangere sono stati per loro la Trinità. Ore eterne dal tempo, anime di dei di Oman, i sensi pur dal tuo passare. A potenso me bobre idea, e la sua trinità.